E in questa sezione diciamo così parliamo di un argomento nuovo che abbiamo eh, lasciato un po' in sospeso dalle prime lezioni eh, effettivamente e solamente adesso siamo in grado eh, diciamo così, di, di comprendere e di gestire eh, anche perché con la gestione dei file eh, possono succedere diciamo così cose strane tra virgolette nel senso che possono verificarsi degli errori tutte le volte che un programma deve accedere a qualche cosa che sa al di fuori del programma stesso può sempre andare qualcosa storto no? e quindi in particolare con l'input output ci possono essere sempre dei problemi ehm, allora eh, Python mette eh, a disposizione dei meccanismi che permettono di eh, gestire i problemi o gli errori che si possono verificare a questi errori noi siamo abituati nel senso che ogni tanto quando facevamo eh, non so provavamo, scrivo qua nella console eh, io posso provare a fare, fare float di ciao eh, ovviamente non ci riesce e ottengo un'eccezione tipo value error eh, con gli int all'inizio no, delle lezioni del, del corso Scusate, quando convertivamo un valore intero abbiamo imparato a controllare is number, is numeric eh, per verificare che fosse fatto di tutte cifre numeriche ma nel caso di numeri in, vi, in virgola mobile diventava troppo complicato perché non basta che siano fatti di cifre c'è il punto decimale c'è il più e il meno davanti eccetera eccetera no? Eh, e quindi ci siamo rassegnati a dire beh speriamo che l'utente inserisca un dato floating point nel modo corretto eh, e, e, e se no sappiamo che il programma viene interrotto con un errore tipo value error eh, così come se io ehm, eh, avevamo prima vedo qua questa parola split che mi dà un array di un elemento se io cerco di prendere il terzo elemento mi becco un bel index error. Eh. Io che ho provato a farlo perché potevo controllare prima la lunghezza e non, eh, e non cercare di accedere a un elemento che, che non c'è, eh, o così come se cerco di aprire un file che non esiste, punto txt in lettura eh, mi, mi, mi beccherò un bel errore di tipo file not found error. Quindi questo è il meccanismo che ha di base Python per autoproteggersi, no? anche se faccio 1 diviso 0 ovviamente mi dirà 0 division error, eccetera, eccetera. Eh, quando faccio un'operazione che non è possibile completare, Python si protegge dicendo eh, io no, questo non lo posso fare, interrompo il programma e genero un errore e ti dico di che tipo è l'errore con un messaggio di spiegazione eccetera eccetera. Eh, adesso impariamo come invece andare, andare ad intercettare questi tipi di errori e potersi gestire senza far bloccare o interrompere il programma. Quindi se l'utente quando voleva un numero floating point mi scrive ciao perché ha voglia di socializzare, eh, io anziché interrompere il programma eh, gli dirò no guarda per favore devi inserire un numero no? e quindi gestiamo l'errore in modo corretto, ma soprattutto quando apro un file se il file non esiste, eh, quando scrivo qualcosa in un file a volte potrei non avere i permessi di scrittura a volte il disco potrebbe essere pieno quindi il write non, non funziona quindi in tutti questi casi soprattutto quando faccio input output è, è, diciamo così stiamo attraversando un campo minato di possibili problemi che si possono verificare che meccanismi ci dà Python per poter gestire questo tipo di errori mm. ehm, Python li chiama errori ma eh, io preferisco usare il termine eh, eccezione eh, che viene usato più in altri linguaggi di programmazione per distinguere gli errori di cui stiamo parlando sono gli errori di esecuzione di alcune istruzioni, non sono gli errori di sintassi, che questi ce ne accorgiamo prima, eh, non sono gli errori logici per cui quando devo fare una somma fa la differenza o cose di questo genere, sono solamente gli errori di esecuzione che si possono verificare in casi eccezionali nell'esecuzione del codice. Questa gestione degli errori ehm, si divide in due grosse metà, no? sono due, due insiemi di istruzioni, di costrutti separati. Eh, rilevare gli errori e gestire gli errori. Cioè, Rilevare l'errore significa mi accorgo che qualcosa non va bene, non funziona e quindi non posso continuare l'elaborazione. E quindi devo segnalare a qualcun altro, senti ho un problema, per favore occupatene tu. Oppure gestire l'errore, quando io sto facendo un'operazione, la funzione che sta eseguendo questa operazione ha un problema e mi dice, senti, non posso farla, per favore gestisci l'errore. Quindi rilevare l'errore significa creare, segnalare, segnalare una condizione di errore, gestire significa una volta che mi è stata segnalata questa situazione di errore, faccio qualcosa in merito, cerco di recuperare, no? cerco di, di correggere se posso. Ad esempio, quando io faccio l'open di un file, la funzione open magari riesce ad aprire il file, oppure magari si accorge che non si può aprire il file. E quindi rileva l'errore. Eh, non può la funzione open correggere l'errore. Cioè se il file manca, che problema cioè, Come fa la open a sapere cosa fare? Apro un altro file a caso solo perché sono lì? No. Il gestore che ha scritto il programma invece può, può correggere l'errore, forse. Cioè se io ho un programma di questo genere in cui il nome del file è messo come costante, se la open fallisce non c'è niente da fare. Ma magari questo nome del file sarà inserito dall'utente con una input. Allora se la open non funziona perché il file non esiste, potrei chiedere all'utente per favore inserisci un nome di un file che esista davvero. E quindi in qualche modo posso ritentare l'operazione Avendolo, sapendo che la prima volta è fallita ma io posso in qualche modo gestire quell'errore, gestire quel malfunzionamento quindi abbiamo sempre pensiamo alle funzioni perché è più semplice una funzione che non può andare avanti perché si verifica qualche condizione contraria ma lei da sola non sa come risolvere questa situazione e poi abbiamo un programma principale una funzione chiamante che invece magari è in grado di gestire la situazione quando questa viene segnalata da una funzione da chiamata. Quindi abbiamo una funzione che rileva l'errore, non lo sa gestire, ma riferisce a chi l'ha chiamato, senti, c'è un problema. Io mi interrompo qua, vedi tu se devi gestire il problema. Il chiamante è colui che gestisce il problema. Quindi quando chiamo la open, io so che la open potrebbe generare un errore ehm, e mi preparo per, per gestirlo nel caso in cui succeda. In Python ci sono due eh, istruzioni diverse per queste due metà. Rilevare gli errori, eh, si eh, usa l'istruzione raise, mh? raise solleva in inglese, infatti a volte diremmo anche sollevare un'eccezione, alzare la manina per dire qualcosa che non va a sollevare. Vabbè, hanno scelto questo, questo termine che non è molto, secondo me, indicativo del, del fatto che sia stato un errore, però solleva un'eccezione. Eccezione di un vario tipo, abbiamo visto che ci sono l'input output error, il file not found error, il division error, cose di questo genere, no? negli esempi che abbiamo visto prima. Quindi errori di tipi diversi e ogni errore può avere un messaggio descrittivo che spiega il perché del problema. Questo viene fatto normalmente nelle funzioni che, fanno delle, che svolgono delle operazioni, diciamo, pericolose, tra virgolette, cioè che possono causare dei problemi. Ma più importante per noi che scriviamo il programma principale e usiamo magari funzioni di libreria, funzioni fatte da altri, è la gestione degli errori che invece sono stati sollevati dalle funzioni di libreria. E questo invece si, eh, si gestisce con due istruzioni che si chiamano try ed accept. Okay? È un blocco nuovo, noi abbiamo conosciuto il blocco if, il blocco for, il blocco while, il blocco def per definire funzioni, adesso impariamo un blocco nuovo, il blocco try, che è una specie di if che funziona al contrario. Allora noi partiamo da questa, eh, da, da questa gestione degli errori perché è quello che ci interessa di più per poter usare le funzioni open e gestire gli errori di apertura, per poter usare la funzione interflot e gestire gli errori di conversione e così via. Ci interesserà un po' meno invece la eh, rilevazione degli errori perché questo è più il lavoro di chi deve preparare le funzioni e che altri useranno. Quindi partiamo da questo perché tocca... Più da vicino, eh, diciamo così, il tipo, di, il tipo di programmi che dobbiamo fare noi. Ehm, Antonio mi dice che in Java era più bello il termine, certo che era throw. Lanciare un'eccezione. No? Ehm, qua hanno, hanno scelto Raise, ehm, così come era bello il catch in Java, mentre que, qui hanno usato Except. E non chiedetemi perché abbiano deciso di cambiare questi nomi, ma. Eh, Capite che se uno ha più, più, più linguaggi per le mani, gli stessi concetti possono arrivare con nomi diversi. Ehm, Massimiliano mi dice, se riusciamo a gestire gli errori, non siamo più costretti a controllare tutti i possibili input dell'utente. Sì, eh, è uno degli scopi. Anziché controllare a priori, maledizione, chissà come può essere fatta questa stringa, e fare una serie di controlli a monte, io dico, provo a convertirla in intero. Se va bene, bene. Se non va bene, c'è stato un errore, allora chiederò all'utente di, di, di correggerlo. Ma il controllo del formato della stringa lo fa direttamente la funzione int, lo fa direttamente la funzione float e non devo impazzire io a monte. Okay? Per quello che voi non mi ascoltavate, ma mesi fa, due mesi fa, vi dicevo non state a impazzire troppo, fare troppi controlli, perché poi impariamo a farlo in modo più furbo, farlo fare alle funzioni di libreria. Ma voi su queste cose qua vi appassionate sempre, come la formattazione dell'output, come... Eh, i nomi dei file, eh, perché sono dei dettagli in cui vi, vi annidate facilmente. Allora, eh, partiamo dalla gestione delle eccezioni, okay? che è la parte diciamo, così che ci interessa. Eh, in teoria, un programma fatto bene non dovrebbe mai crashare, non dovrebbe mai vomitare in faccia all'utente un messaggio d'errore sulla console. Perché l'utente normale legge questa roba là, dice il, il computer è impazzito, devo buttarlo via, metterlo, sanificarlo, adesso sanifica tutto, eh, perché sta, stampa dei messaggi strani. No? Eh, un programma in, normalmente dovrebbe riuscire a gestire tutti gli errori che si verificano. Poi gestire potrebbe anche voler dire stampo un messaggio educato e dico scusa ed esce, ed esce e termina, ma termina con un messaggio comprensibile e non col messaggio value error o i messaggi che abbiamo visto qua nella console che sono utili al programmatore, eh? ma eh, un programma come Traceback, eh, File in Module, Zero by Zero, eh, all'utente del programma non dicono nulla. Okay? Ehm, quindi sarebbe bene no, che il programma gestisse ogni possibile errore, eh, ma non tutti gli errori sono recuperabili, come dicevamo. No? Alcuni errori li posso recuperare magari ritentando l'operazione, cambiando i dati, eccetera, altri errori sono errori magari. Previsti, che potrei prevedere e quindi li ignoro tranquillamente eh, oppure decido di terminare il programma scrivendo un messaggio eh, diciamo così, oppure cioè, chiedere di correggere i dati ecc. non c'è una regola generale se fosse una regola generale ce lo farebbe già automaticamente la libreria siamo noi che sapendo cosa deve fare il programma decidiamo caso per caso, tipo di errore per tipo di errore come gestirlo e la sintassi che ci dà a disposizione eh, Python è questo eh, blocco try, except che in realtà è fatto di, di due parti, la parte try e la parte accept. La parte try è un blocco normale, l'istruzione try da sola non fa nulla, ma delimita una serie di istruzioni all'interno delle quali si po ci potrebbe essere un'operazione che genera errore. Allora, io quando apro un blocco try sto dicendo, guarda, le istruzioni che seguono in questo blocco try sono pericolose, no, nel senso che sono a rischio di generare errori. Quindi io voglio gestire l'errore che salta fuori eventualmente dalle istruzioni contenute all'interno di questo blocco try. Quindi dentro il blocco try ci metterò una open. Se leggo un dato all'utente, il dato all'utente lo metterò, la int che converte la stringa in, in intero, la metterò anche questa dentro un blocco try e così via. E poi ho un blocco except che viene eseguito solo se c'è stato, si è verificato un errore durante l'esecuzione delle istruzioni del blocco try. Vediamo un esempio qua, preso dalla figura del libro. L'apertura di un file. No, qui ci sono le istruzioni in cui deve aprire un file, leggere le linee, una linea e fare qualcosa su questa linea. Queste istruzioni, che sono a rischio di generare eccezioni, in particolare input error, input output error, file not found error, l'abbiamo visto prima, qua sopra era find not found error, eccetera, ehm, le ho messe all'interno di un blocco try. Questo vuol dire che io posso eseguire le istruzioni una dopo l'altra facendo finta che vada tutto bene. Cioè non devo andare istruzione per istruzione a dire ma tu hai avuto successo, non hai avuto successo, ci sono stati problemi, no. Le, le eseguo, sapendo che se per caso almeno una di queste istruzioni ha generato un errore, questi errori verranno catturati dalle clausole except, che in realtà possono essere anche più di una, perché potrei anche avere più di un tipo di errore eh, all'interno del codice. Ok? Eh, quindi questa clausola except dice qual è il codice da eseguire se si verifica nel blocco try un errore di tipo input output error. Input output error che tra l'altro com comprende al suo interno find not found error. Se invece si verificano eccezioni di tipo diverse, allora ehm, viene eseguita questa seconda except, che invece eh, specifica che lei catturano qualunque tipo di eccezioni. Quindi io posso avere un blocco try che contiene istruzioni, io so quali sono i tipi di errori che si possono verificare e alla fine di quel blocco try ho una serie di except che vanno a gestire uno per uno i tipi di errori che si possono verificare. Okay. Uh, il blocco try si chiude con la parola chiave except. Quindi ogni try deve avere almeno un except, così come un, ogni if... Uh, no, non è vero che ogni if deve avere un else, ma uh, un try senza except non ha senso, non ha senso di esistere. Okay? Deve esserci almeno una clausola except e possono esserci neanche più di una. Se io ho un errore su questa riga open... Il resto del blocco try non viene fatto, cioè nel momento in cui trovo l'errore ovviamente si interrompe l'esecuzione qua e si salta direttamente qua sotto. Per quello che dicevo che è una sorta di if al contrario, è un po' come se fosse scritto, if qui c'è un errore, fai questo codice. Però questo if è sottinteso dentro il blocco try ogni singola istruzione controlla se c'è un errore, non stampa il messaggio di errore solito, non interrompe l'esecuzione del programma, perché io qua sto dicendo a Python, guarda che questi tipi di errore li gestisco io. Quelli che ti specifico sotto, nella clausola -like except. Um, gli errori sono di vario tipo, visto che ne state parlando, ho una figura più, tar, più, più avanti che vi mostro adesso. Ecco, questi sono alcuni dei tipi di errori che, eh, che sono diciamo, definiti nella libreria, eh, nella libreria Python. Eh, e sono decomposti no? per cui eh, l'input output error è qui che è un tipo di standard error che è un tipo di exception quindi io nella clausola except posso essere più generico o più specifico se io scrivo exception except exception a parte il gioco di parole sto catturando qualunque tipo di errore se invece faccio un except solo di io error mi catturerà solamente i tipi di errore legati all'input output uh, arithmetic error mi va a prendere gli errori di overflow o di divisione per zero ad esempio eh? e così via quindi se io voglio catturare qualunque errore catturo exception altrimenti catturo una categoria di errori che mi possa interessare eh? ad esempio se non sbaglio value error è quello che che mi dà quando eh, cerco di convertire un valore che non esiste, no? Qual era quello del Dove era? value error, eh? quando cerco di convertire una stringa in un intero quando non ha il valore corretto. Allora posso catturare un value error, oppure uno standard error, oppure un exception. Quindi vado a, posso scegliere se catturare quel tipo di errore specifico oppure una categoria più grande di errori che comprende quello e i suoi, e i suoi cugini, i suoi vicini. Eh, nel dubbio se uno mette exception cattura tutto okay? ovviamente quando ho più clausole torno indietro più clausole except conviene partire dalle più specifiche e poi andare via via sulle più generiche come una catena di if io prima vado a prendere il caso particolare poi se non si vede il caso particolare vado nel caso generale perché se mettessi L'exception come primo clausola, quella mi, carica, mi, mi copre comunque tutto e la seconda except non verrebbe eseguita mai. Ehm, Massimiliano ha detto se io faccio istruzione except exception, questa si cattura qualunque tipo di errore. E ovviamente dell'except viene eseguita solamente la prima. Allora, vediamo un caso pr pratico. Io voglio aprire un file e leggere un numero intero dalla prima riga del file. Allora io potrei scrivere una cosa di questo genere, chiedo all'utente il nome del file, lo apro, eh, leggo la prima riga e poi estraggo un numero intero dalla prima riga, quindi questa qua sarà una stringa, la converto in int e poi vado avanti. Allora io mi accorgo che la open può fallire con un input-output-error, che può essere un file not found error, ma potrebbe essere un altro tipo di input-output-error, magari ad esempio non hai permessi di lettura o cose di questo genere, o il file ha già un uso da un altro processo, sono tutti errori di tipo di input-output, e la i conversione in intero può dare un value-error. Allora io potrei decidere di fare in due modi diversi, potrei avere un, un primo blocco try con le sole due istruzioni iniziali, except Io error. E un altro blocco try con queste solo due istruzioni, except value error. O però diventa un po' troppo frammentato il codice, no? perché alla fine è un po' di codice, un po' di gestione dell'errore, un po' di codice, un po' di gestione dell'errore. Quando il blocco non è molto lungo, conviene scrivere una parte di istruzioni, diciamo così, logicamente collegate, e subito dopo la gestione degli errori di quella parte del codice. Okay? Io quindi gestirò in modo diverso gli errori di input output rispetto agli errori di conversione, i value error, in questo caso è una gestione stupida, nel senso che stampo semplicemente un messaggio di errore diverso. Okay? Il messaggio di errore lo posso creare io, ad esempio ho fatto questa print, oppure posso usare il messaggio di errore che mi ha già dato la funzione che ha rilevato l'errore stesso. Cioè in questo caso la int sa già stampare un messaggio, noi l'abbiamo visto il messaggio, lo costruisce questo messaggio e il value error è could not convert string to float. Allora, se io voglio stampare questo messaggio, lo trovo eh, con questa sintassi asException, quindi qui dico il tipo di eccezione. Questo as mi crea una variabile che contiene le informazioni sulla eccezione che è appena stata rilevata. E se que questo oggetto lo converto in stringa, mi salta fuori proprio il messaggio che voglio, che voglio visualizzare. Quindi se mi interessa catturare il messaggio che mi arriva dall'eccezione, devo aggiungere as, questa exception è un nome di qualunque mia variabile, la posso chiamarlo abcd come, come voglio, e estraggo la stringa, il messaggio di tipo stringa. Altrimenti questa clausola as è facoltativa, posso anche non averla, in questo caso non avrò accesso all'oggetto che contiene le informazioni di dettaglio sull'eccezione stessa. Quindi in questo caso cosa può capitare? in questo caso l'open può generare un input output error allora se si verifica questo l'esecuzione non fa queste due righe ma salta direttamente qua se invece non c'è questa eccezione vado avanti fino a trovare la int e la int potrebbe generare un value error allora se si verifica il value error vado qua se la stringa non si può convertire in niente solo se non si verifica nell'uno o nell'altro errore andrò a eseguire questo codice che qui non è, non è riportato, che sotto questi puntini puntini il codice vero e proprio. Okay? In automatico non fa nulla, lui semplicemente se c'è l'errore esegue l'except. Poi che io nell'except decida di leggere di nuovo il dato, decida di settare un flag per cui richiedo il dato, decida di stampare un messaggio e terminare il programma, questo è una scelta mia. L'unica certezza che ho è che il programma non va avanti ad eseguirsi sì, se si verifica almeno un'eccezione. Non sarebbe andato avanti comunque, eh, si sarebbe interrotto di brutto. Se, anziché interrotto di brutto io ho la possibilità di gestire in modo più o meno diciamo, avanzato, più o meno evoluto, questo errore. Um, Roberto, as exception, non so se l'hai scritto prima o dopo che l'avessi detto, è il modo per e memorizzare all'interno di una variabile in questo caso si chiama exception posso chiamarla come voglio le informazioni sulla eccezione e tra queste informazioni c'è tra l'altro il messaggio d'errore, il numero di linea eccetera eccetera in cui si è verificato quindi se voglio usare dei dettagli sull'eccezione nella, nella sua gestione okay? um, Andrea mi chiede che se creiamo una funzione dovremmo imparare a sollevare gli errori sì, questo lo vediamo tra un attimo brevemente perché non è diciamo, il focus principale del del programma del corso però sì, eh, se creiamo funzioni noi impariamo come sollevare le eccezioni in modo che il nostro chiamante le possa gestire i nostri errori stampare l'exception dice cioè, Massimiliano, non è diverso dall'errore rosso che ci darebbe Python da solo non è molto diverso, sono d'accordo con te con, due, con una differenza beh, due, uno è che il messaggio che scrivo magari può essere un pochino più comprensibile per l'utente finale e il secondo è che quando io stampo questo messaggio poi il programma continua, non esegue questo, le altre istruzioni dentro il blocco try, ma dopo il blocco try va avanti. Poi sono io che devo decidere se deve andare avanti oppure no, oppure tornare indietro, oppure uscire, oppure ripetersi. Mentre invece se lui mi stampa il messaggio rosso di errore, il programma è terminato senza possibilità di appello. Invece sono qua io che decido se stampare il messaggio e terminarlo oppure, ehm, oppure farlo andare avanti. Eh, magari cercando di correggere l'errore oppure magari facendo qualche cos'altro nel programma. Questa struttura si può inserire nella definizione del main? Eh, sì, si può inserire ovunque. Eh, mh, tenete presente che se voi nel main avete un unico grosso try except, in quell'except andrà a finire qualunque eccezione venga generata in qualunque punto del programma. E allora a questo punto se nel main che magari è un main che chiama sette funzioni diverse c'è cioè un except 1 input output error dice ma qual è la funzione che ha generato in input output error Boh. allora magari posso stampare un messaggio di errore ma non avrò la conoscenza per poterlo correggere questo errore quindi a volte si cerca di mettere l'except un pochino nel punto giusto in cui so come correggere l'errore non diciamo, magari sulla singola istruzione ma neanche sull'intero programma main sta a me un po' scegliere dove metterlo soprattutto ricordiamo queste servono per gestire l'errore se io l'errore non lo so gestire è inutile che metta un try lascio che il programma si schianti e muoia se so come gestirlo allora posso nel punto in cui lo saprei gestire eh, mettere questo no? mettere questo costru costrutto come quando leggevamo i dati dall'utente leggevamo una stringa e poi avevamo una serie di if prima di convertirlo in intero ecco, quella serie di if era per noi la gestione dell'errore sapevo cosa fare Avevo deciso cosa fare se il dato non fosse stato valido. Qui è la stessa cosa. Lo metterei in quel punto usando una, questa sintassi che però mi semplifica parecchio il lavoro. Mm. Eh, il messaggio rosso non ci sarà, secondo come dice Filippo, infatti, non ci sarà, ma, eh, ma sarà quello che mettiamo noi nella print, a piacere nostro. Mm. Questo blocco può essere seguito in un ciclo e farlo dipende da un try? Eh, sì, assolutamente sì. Adesso lo vediamo, lo vediamo magari in pratica. Vabbè, eh, questa qua era la, la spiegazione. L'oggetto exception, che c'era già nel codice, viene spiegato in queste due slide, che quindi raccontano ciò che avevamo già detto eh, a voce. L'oggetto eccezione corrispondente eh, dal quale, se voglio, posso estrarre il messaggio. No? In questo caso, questo messaggio qua sarebbe. Il messaggio che salta fuori dal tentativo di convertire in intero una stringa di questo genere. Questo suggerimento, vabbè, sul eccezioni non, abbiamo, non sappiamo ancora fare, catturare le eccezioni il più tardi possibile significa che alla fine, quello che abbiamo cercato di dire un attimo fa, catturiamo le eccezioni solo se effettivamente sappiamo rimediare al problema, cioè nel punto in cui tu sai cosa fare non va bene gestire l'eccezione troppo dentro le funzioni perché non hai la conoscenza di, come, di cosa, cosa se ne farà il programma di quel valore, il programma principale, non ha senso metterlo nel main perché magari non hai la conoscenza di cosa stava facendo il programma in quel momento, bisogna trovare un po' il punto giusto. Okay? Eh, se un'istruzione genera un'eccezione, una open, ma quell'eccezione non viene catturata direttamente dentro il codice della funzione che chiama la open, questo errore si propagherà alla funzione chiamante e al chiamante del chiamante e così via. Se nessuno in questa catena lo blocca, lo, la, la, la intercetta questa eccezione, allora il programma si interrompe. Se almeno una delle funzioni esterne ha un except, allora viene gestita a quel livello la funzione. Quindi può darsi che un errore che si scatena in una funzione venga gestito da una funzione diversa. Questo è il meccanismo per cui è molto più potente rispetto a una IF che deve agire localmente. Io posso avere un try qui, anzi non metto neppure il try, ma l'except ce l'ho tutto da un'altra parte. Quindi bisogna eh, cercare di rispondere alla domanda, qual è il punto? Due domande. Primo, quali sono le condizioni anomale che voglio gestire? Non rispondetevi tutte, altrimenti il vostro programma diventa di 12.000 linee. Okay? Vogliamo gestire le condizioni anomali principali o quelle che riteniamo importanti. Vi accorgerete che se uno vuole gestire tutte le eccezioni, ha un programma in cui ci sono 10 righe di codice e 100 righe di gestione dell'errore. Va bene se il programma dovesse, diciamo così, essere mandato in mano a chiunque che lo possa usare, in qualunque condizione, però non focalizziamoci troppo sulla gestione dell'errore col rischio di perdere di vista la gestione dell'algoritmo. Quindi Prima scriviamo il codice come se il programma funzionasse sempre e poi ci aggiungiamo la gestione dell'errore per gli errori più più frequenti che possiamo, che possiamo in, in di eh, ottenere eh, che possiamo incontrare allora facciamo un esempio un esempio molto semplice di lettura di un numero intero tra virgolette robusta eh, magari un float è un pochino più complicato perché l'intero già lo sapevamo fare no? quindi eh, lettura di un float la tastiera eh, con gestione dell'errore perché da tastiera ma perché se lo leggessi da file non ci posso fare nulla se nella riga 3 del file c'è ehm, un, ehm, un numero floating point scritto male con un errore non è che posso chiedere al file di correggersi da solo semplicemente interromperò il programma se invece è inserito da tastiera posso chiedere all'utente di, di, di, di inserirlo quindi potrei definire una funzione Leggi float, eh, a cui passo magari un messaggio da scrivere e chiedo all'utente un float e questa funzione insisterà fino a quando l'utente non inserisce un numero for being point vero e proprio. E magari posso anche mettergli eh, magari un parametro valore minimo e valore massimo che posso accettare. Magari gli mettiamo, come sapevamo già fare, un valore, un valore di default un numero che, un valore minimo, eh, leggi un numero floating point completo tra un valore minimo e un valore massimo, se non ti specifico il minimo e il massimo saranno 0 e 100. No? Questo è ciò che sto definendo per questa funzione. E allora cosa farà questa funzione? Beh, di base deve fare eh, input, cioè, eh, numero uguale input di messaggio, eh, number uguale float di number, e return number. Questo se tutto andasse bene, ok? Se non ci fossero errori. Poi abbiamo un main, ad esempio, in cui chiamo due o tre volte questa funzione, quindi eh, chiamerò A, numero A, leggi float col messaggio inserisci A. punti e poi B, chiamerò sempre la funzione legg float, un messaggio, non so, inserisci B tra 10 e 20, ad esempio, no? In cui passerò a questo punto il valore valore minimo uguale 10, valore massimo uguale 20. E poi farò una bellissima print di A e B. chiamo il name ok eh, questo funziona se, se l'utente non inserisce errore quindi inserisco 5 inserisco eh, 12 e lui mi stamperà 5 12 ma vabbè questo lo sapevamo fare già mesi fa eh, adesso aggiungiamo la gestione dell'errore noi sappiamo già che il float mi può generare la conversione in float mi può generare eh, un'eccezione un tipo value error avevamo abbiamo visto no? se non siamo sicuri possiamo provare a fare il float di x e vediamo cosa mi dà mi dà value error oppure se facciamo questo mi dà value error qualcosa che sembra un numero ma non lo è 2,5 2,2, non me lo dà, mi dà sempre value error quando trovo qualcosa che non funziona. Ok? Allora, io posso eh, inserire questo in un bel blocco. Try except. Except, value error Accept Ex, Così Value error queste due istruzioni le indento all'interno del blocco try e qua dovrò decidere che cosa fare come gestione dell'errore. Allora, eh, la prima cosa dovrò dire che il valore inserire, diciamo così, inserire un numero 14 point nel formato corretto. e cosa succede nel caso in cui il valore non sia corretto eh, dovrò chiedere di nuovo il valore allora tutto questo dovrà essere dentro un ciclo while perché io devo ripetere questa operazione più volte finché questo benedetto utente non inserisce il valore giusto Quindi tutto questo lo dovrò inserire un while not ok e parto da un ok uguale falso e quindi tutto questo blocco qua lo inserirò dentro un while e l'ok okay lo metto vero dove? qua ad esempio arrivederci Oppure anche come ultima istruzione del try. No, è meglio come ultima, scusate, no. Deve essere come ultima istruzione del try. Se cioè io faccio tutte le mie letture, le mie conversioni, poi devo ancora controllare il valore minimo e il valore massimo, ovviamente. Se il float è avuto successo, metto questo ok uguale well, true, che mi farà uscire dal ciclo while. Altrimenti, eh, ok, rimane falso e il ciclo while ripeterà più volte. quindi vediamo come funziona se io qua inserisco al posto di A qualche cosa mi dirà inserire il numero point nel formato corretto quindi il float ha dato un'eccezione non mi ha eseguito questa istruzione ok uguale well, true e quindi ho stampato il messaggio d'errore e il ciclo while mi dice torna su e ripete l'input e ripete il float anzi ripete lì, adesso è rimasto sull'input questa volta scrivo un valore corretto e mi permette di andare avanti ok adesso dovrò fare anche il controllo quindi mi qui metto un, numero, un altro numero 15 e mi... ah, scusate l'ulum è finito in un posto strano eh... la domanda sulla chat l'input va dentro o fuori dal try eh, in realtà è abbastanza indifferente perché l'input non so se se può in realtà generare un, un errore tipo end of file error se, se l'utente inserisce un carattere di fine, fine input sulla tastiera eh, però diciamo, normalmente potrebbe non generare eccezioni se vogliamo essere più sicuri lo mettiamo dentro il try così se per caso input generasse eccezioni ma eh, visto che non è un tipo di eccezione che stiamo gestendo potrebbe anche essere fuori io però preferisco non frammentare troppo il codice, perché visto che questo num uguale input e num, eh, la conversione del numero in float sono di fatto due passaggi della stessa operazione, li tengo vicini. Cioè non fa male portare qualcosa dentro un try, ma neanche portarlo fuori se lui non sta generando il tipo di eccezioni che mi aspetto che sto cercando di gestire. È abbastanza trasparente questa barriera del try, no? per le funzioni, per le istruzioni che vengono prima di quella che può causare l'errore. Quelle che vengono dopo no, chiaramente cambia perché vengono eseguite o no a seconda che siano dentro o fuori dal, dal blocco try. Però per quelle prima è una questione un po' quasi più di leggibilità no, che non di, di, di, di funzione. Ehm, non ho capito tanto la domanda di, di Filippo che mi dice se uno sa cosa fare perché deve utilizzare try e non correggere subito. correggere chi l'utente o il programmatore perché noi siamo il programmatore che sta scrivendo un programma che sta prevedendo di poter gestire gli errori di missione che farà l'utente quindi è vero che io so già cosa fare ma il mio utente magari non lo sa o magari si sbaglia io non so se questa è la domanda di Filippo se riesce a chiarirla perché ho stampato 5 perché avevo il, cursore, avevo il cursore nel posto sbagliato quindi vediamo solo 15 perché avevo il cursore spostato e quindi l'uno non, non l'ha preso come parte dell'input ok adesso dobbiamo aggiungere il controllo del valore massimo e valore minimo eh, vabbè, questo è un controllo normalissimo possiamo però usare la stessa infrastruttura del while che mi permette di ripetere l'operazione più volte eh, controllando se a questo punto if numero è compreso tra il valore minimo Almin minore uguale di num minore uguale di valore massimo, allora potrò mettere ok uguale true, altrimenti stamperò un messaggio di errore. Uh, print errore. Il valore dovrebbe essere compreso. Dovrebbe, deve essere compreso tra ah, valore minimo. massimo quindi in questo caso proviamo a rieseguire il programma inserisco a 1000 non va bene perché il valore deve essere completo tra 0 e 100 che sono i valori di default e inserire il valore in formato corretto 99 è giusto, lo fa entrare, in 6b a questo punto se provo a mettere 5 non me lo prende, se metto 55 non me lo prende, se metto abcd non me lo prende, se metto 15.3 ovviamente me lo prende. Quindi in questo caso qualunque sia la causa che fa sì che il numero in floating point non sia letto correttamente io la so gestire, la posso gestire tranquillamente e quindi non ho bisogno di fare dei controlli preventivi su questa stringa che ho letto dall'input per immaginarmi se è scritta in realtà questi controlli li fa già la funzione float nel suo lavoro di conversione quindi non devo farli due volte ma semplicemente uso questo meccanismo delle, delle eccezioni allora dove sto leggendo numeri dell'utente ha senso ripetere la lettura dove sto leggendo numeri da file magari eh, o dei valori dei file invece non ha molto senso ripete la lettura, perché tanto il file quello è, non è che solo leggo una, una seconda volta, o cerco di aprirlo una seconda volta eh, compare, no? quindi è più legato ai, ai valori inseriti dall'utente, questa gestione eh, di questo genere. E quindi in questo caso il programma principale, anziché usare la funzione input normale, userà questa legge float, che a questo punto la, la usa con la stessa sintassi con cui userebbe la input, ma eh, ha al suo interno la gestione dell'errore e la gestione degli input quindi in qualche modo eh, ci, ci semplifica anche poi la scrittura del programma principale in questo caso la funzione intercetta e gestisce alcuni tipi di errori ovviamente non intercetta e gestisce altri tipi di errori in questo caso qua non, non vedo quali errori si potrebbero verificare eh, però se ci fosse per dire una divisione per zero qua dentro questa funzione Visto che non c'è l'except della divisione per zero, degli errori aritmetici, questa eccezione verrebbe non gestita qui, propagata al main, che non la gestisce perché di nuovo qua non c'è un try-except per quel tipo di errori, e interromperebbe il programma. Quindi tutte le eccezioni generate in un certo punto di una funzione e non gestite dalla funzione stessa passano alla funzione superiore e così via. Fino a quando qualcuno la gestisce, oppure fino a quando il programma viene interrotto se nessuno le gestisce. Simone dice io voglio mettere exception dappertutto adesso che ho scoperto che esiste attenzione che mettere un exception senza sapere che cosa fare non è molto utile no? Se io metto exception e stampo ah, c'è stata un'eccezione eh, sì è vero che l'hai gestita in qualche modo ma più che altro l'hai nascosta cioè, immaginate quando noi scriviamo i nostri programmi se non ci venissero fuori questi messaggi d'errore, col numero di riga e con il tipo di errore, e ci fosse semplicemente scritto dato errato. Eh, c'è da spararsi perché non sai dove è il dato errato, in quale linea del programma c'è stato il problema. Quindi attenzione a non usare il meccanismo della gestione delle eccezioni per nascondere gli errori perché altrimenti gli stampi un messaggio generico errore ma non sai più dove e non hai nessun strumento per poterlo recuperare per poterlo andare a correggere quindi inseriamo la gestione delle eccezioni solo quando le sappiamo gestire davvero e non semplicemente per nascondere l'eccezione come la polvere sotto il tappeto e scrivere un messaggio gentile da cui però il, il programma continua ad avere un problema cioè questa eccezione non si dovrebbe verificare l'errore non si dovrebbe verificare non a caso si chiamano errori questi no? non si dovrebbero verificare. Se si verificano cerchiamo di gestirli in qualche modo. Ok? Quindi se è un errore è previsto, quindi prevedo che, che il file possa non esistere, allora stampo un messaggio e dico guarda il file non esiste, non, non posso fare nulla, ma l'ho previsto. Ma mettere una accept, un try except di exception in generale su tutto non mi piace tanto perché li, quella lì va a catturare anche errori che magari non avevo previsto, quindi non avevo pensato e se c'è un errore che, a cui non ho pensato è un errore logico di programmazione e nascondere questo errore dietro un messaggio generico arrivederci eh, è un problema no? è un problema per me soprattutto perché non riuscirò a questo punto a completare eh, l'esercizio correttamente a no? avere un programma robusto se l'utente non inserisse nulla e mandasse direttamente invio eh, non lo so, proviamolo Quindi ah, sono qua, è su run Inseriamo nulla, mi dà comunque un value error, sì. Perché ovviamente una stringa vuota non è un, eh, un, un numero floating point corretto. I modi che usavamo prima per gli errori sono comunque validi? Certo, non, una cosa, non vengono messi fuori legge, eh, però usiamo diciamo così, il meccanismo che ci risulta più, più comodo, più consono ogni, ogni volta, no? il controllo di floating point non l'abbiamo mai fatto prima e vedete le funzioni che per controllare un floating point alcuni di voi sono sperticati a fare funzioni lunghissime quando in realtà c'è già un meccanismo più semplice diciamo andare a cercare la complessità fine a se stessa non, non piace perché ricre... poi voglio vedere se avete se il vostro codice è in grado di eh, catturare il numero eh, scritto come più 3.17 per 10 alla, alla 1 che sarebbe 31 allora, la float sa interpretarlo, il vostro codice, magari gestione dell'errore customizzato, non è detto che, che sappia interpretare questa, questa che è una sintassi corretta per un numero floating point. Okay? Eh, però tutto parte dall'osservazione che vi ho detto prima. Inserisco la gestione dell'errore se so cosa fare per gestirlo. No? Eh, altrimenti è inutile aggiungerlo. Uh, esiste un'altra clausola sempre nella sintassi try accept uh, che si chiama finally. Che uh, qui l'ho etichettata come argomento avanzato perché diciamo così, non, non la usiamo molto di frequente. Uh, noi sappiamo che uh, le istruzioni nel blocco try vengono eseguite solo se non ci sono eccezioni. Ok? Però guardate questo codice, io ho aperto un file, supponiamo che vada bene, e poi quando scrivo i dati magari c'è un'eccezione. Allora c'è il rischio che quando questa eccezione viene eh, sollevata, quando si verifica questa eccezione, ci dimentichiamo di chiudere il file. Allora la clausola finally eh, ci può permettere di specificare del codice che viene eseguito comunque sempre dopo il blocco try se non c'è stata nessuna eccezione oppure dopo il blocco accept di gestione dell'eccezione cioè sia che ci sia stata che no l'eccezione il finally viene eseguito sempre quindi se c'è un'operazione che vogliamo essere sicuri che venga, es che venga eseguita anche se ci sono state eccezioni le possiamo mettere dentro il finally è equivalente a mettere questa istruzione alla fine del try e alla fine di ogni except praticamente. però anziché metterlo più volte perché vogliamo essere sicuri che venga fatta in tutti i cammini possibili, la mettiamo una sola volta in un blocco che si chiama finally, quindi non aggiunge nulla di nuovo se non questo essenzialmente. Quindi la clausola finally si aggiunge alla fine dopo i vari except. Viene eseguito sia che ci sia stata che non ci sia stata un'eccezione. Quindi il finally è un po', se non c'è nulla, Semplicemente il codice esegue, se non ci sono eccezioni, il codice esegue il blocco try, esegue il blocco, blocco finally e va a casa tranquillo. È solo quando ci sono delle eccezioni che invece va a eseguire le varie clausole accept, quindi interrompe a metà il blocco try, esegue le clausole accept e alla fine esegue il blocco finally. Però come dicevo non lo, non lo, ehm, non lo useremo molto spesso. Eh? Pensate appunto, il blocco try è seguito sempre da finally, sia che ci sia, che non ci sia un'eccezione, nel caso di un'eccezione viene eseguito un pezzo di blocco try, il blocco except corrispondente, il primo blocco except che corrisponde all'eccezione che abbiamo in, in, diciamo, catturato, e poi viene sempre eseguito il blocco finally. Um, Michele mi chiede, allora, Nicola mi chiede, si può mettere un except dentro un except? Sì, sicuramente. In realtà non sono neppure dentro, come l'avevamo visto prima, gli except sono uno dopo l'altro, come se fossero degli elif, no? if, il sif, il sif, il sif. No? Quando si trovano elif li avevamo uno sotto l'altro, non sono annidati uno dentro l'altro. Quindi un blocco try è corredato da una serie di except diversi, ciascuno dei quali può generare un'eccezione diversa. Poi all'interno del blocco try, o in realtà all'interno di qualunque blocco, anche un except, posso mettere a sua volta un altro try except per verificare un altro eh, set di, error, di errori. Di errori. Si possono annidare tra except senza nessun problema. Il problema, ovviamente, è capire cosa sta succedendo. E magari conviene separarlo in funzioni diverse per ragioni di comprensibilità. Dunque, non è equivalente a mettere. Allora, Michele, sì, quando dicevamo la finally è equivalente a mettere dopo gli except, ma anche dopo il try, ma anche al fondo del try. Però è più comodo mettere in un punto solo. Se dentro la finally c'è un errore, ha eh, eh, ragione la risposta di Antonio, metti un altro try all'interno del finally oppure lasci che l'errore si propaghi. Eh, se per caso si propaga. A volte ci sono errori, gli errori che saltano fuori nella gestione di un errore, a volte si possono recuperare, a volte no. Okay? La finally, Andrea, la mettessimo fuori dal try, fuori dall'except, non funziona. Finally fa parte del blocco try. Quindi tutto questo mondo qui deve iniziare sempre con try. E poi dentro try c'è cioè accept, c'è cioè finally. Può avere uno o più accept ed eventualmente una finally finale. Quando le cose si complicano, eh, si possono avere dei blocchi annidati. No? Ad esempio avete un try accept per catturare l'eccezione sulla open e poi dentro nel try, in questo caso finally, per catturare l'eccezione durante l'elaborazione della scrittura sul file. Si può sicuramente fare. Hm? Eh, un suggerimento che, per, che, che ci dà il libro è eh, cerchiamo di, di usare solamente o try accept oppure try finally per non avere la combinazione delle due e avere un codice forse più pulito, quindi è meglio indentare un livello in più così abbiamo, ehm, abbiamo più chiarezza, ma in realtà è solo un suggerimento, dipende ovviamente da che tipo di gestione dobbiamo fare. Mm. Eh, stiamo dicendo solo che si è trovato un errore ma non stiamo risolvendo gli errori? In questo caso no. Però nell'esempio che abbiamo fatto prima sì, cioè, qui abbiamo risolto l'errore perché abbiamo chiesto di nuovo un nuovo valore. Quindi il programma non si è interrotto, ha potuto andare avanti con un valore corretto mentre la prima immissione era un valore errato. Quindi ho corretto l'errore che si era verificato da un'immissione errata. Quindi in questo caso il programma sta facendo quello. La maggior parte degli errori non si può correggere. Se io ho una divisione per 0, ho una divisione per 0, fine. Cioè Vuol dire che quel valore lì non doveva essere 0, allora devo capire perché è diventato zero. No? Quindi molte volte non è recuperabile la situazione. Se invece posso interagire con l'utente per aiutar, farmi aiutare a recuperare la situazione, allora lo posso fare. Ok, su questo la salto. Ecco, l'altra metà, quindi qui abbiamo visto tutta la parte del try except per la gestione degli errori, che era quella che ci interessava di più. Vi voglio solo accennare rapidamente invece all'altra metà del, dell'universo, che è quella della rilevazione degli errori. Cioè se sono dentro una funzione e voglio sollevare io un'eccezione. In realtà questo eh, significa dire a qualcuno al di sopra di me, a qualche funzione chiamante, guarda c'è stato un errore, gestisci tu perché io non sono capace. È un errore che scopro io e non è un errore che magari mi arriva già direttamente dalle funzioni di libreria, perché se io faccio un open e quella lì già mi dà un'eccezione, ma magari se io controllo dei dati e mi accorgo che mi servivano 10 dati, non solamente 8, come faccio a dirlo alla funzione che, che, mi, che, che mi ha chiamato, che mi ha passato una lista con 8 dati e a me servono 10? Allora possiamo farlo usando l'istruzione raise. L'istruzione raise, leggetela come una sorta di return. L'istruzione raise interrompe l'esecuzione della funzione corrente e ritorna, esce da questa funzione con quell'eccezione. In realtà non è vero perché potrebbe anche non, non uscire dall'eccezione se fosse un blocco try, catch e, e try, accept esattamente di quell'eccezione. No, però un po' da cretini mettere un try di un'eccezione che genero io stesso nello stesso codice quindi solitamente stiamo parlando di funzioni diverse quindi vediamolo nel caso normale io ho una funzione, a un certo punto non ritorno con un valore ma ritorno con un errore io, a me piace vederla così allora per ritornare con un errore esco con un raise mentre invece per ritornare con un valore esco con un return questa raise eh, non è dentro un try, è una cosa a parte sono in una funzione qualunque per qualche motivo si accorge magari che c'è un'anomalia, no? per cui io sto cercando di fare un prelievo e questo prelievo è maggiore del saldo che ho sul conto, problema. Non dovrebbe succedere, l'avrei dovuto bloccare prima. Questa funzione, I dati passati a questa funzione non vanno bene. E allora vedete che qua è semplicemente una IF, un controllo che fa sì che questa funzione dica guarda io non posso proseguire perché mi hai dato dei dati sporchi, dei dati malati. A questo punto questa value error viene generata e viene propagata verso l'alto, verso le funzioni che mi hanno chiamata. Speriamo che qualcuno sopra di noi gestisca value error oppure gestisca un'exception, altrimenti il programma verrà interrotto. Quindi questa funzione sta dicendo io so che non posso andare avanti, ho incontrato una condizione anomala, non la so correggere, perché non è che posso chiedere di nuovo, non so da dove arrivi a Mount balance, non posso chiedere di nuovo all'utente, non ho la conoscenza dentro questa funzione per sapere come correggerlo. Ma non posso neanche interrompere il programma così di brutto, perché magari qualcuno sopra di me sa come correggerlo. Allora io segnalo l'errore e se qualcuno sopra di me lo sa correggere, lo correggerà, altrimenti il programma si interromperà. Io come funzione di meglio non posso fare. Ehm... E quindi posso sollevare una qualunque tipo di eccezione, eh, eventualmente specificando anche un messaggio di errore che poi chi cattura l'eccezione può usare per visualizzare, per informare, eccetera, eccetera. E questo è un esempio del tipo di eccezioni che possiamo, eh, qui c'è scritto una piccola parte, perché se andate, andate a vedere nella documentazione sotto exception ci sono molti, molti altri casi in più, come ad esempio qua il find not found non abbiamo visto perché è sicuramente da qualche parte sotto input output error. Michele mi chiede, si può creare un nuovo tipo di eccezione in base alla situazione? Sì, si può, ma bisogna creare una classe. E quindi noi, fa parte delle classi oggetti, che è una parte del Python che noi non vediamo, eh, la creazione di un'eccezione un particolare. Basta fare una sottoclasse di un'eccezione ehm, un esistente, per dire, è un tipo particolare di questa, oppure nel caso peggiore una sottoclasse di exception. Però non ci addentriamo in, in questo campo. Sono tre righe di codice, non è nulla di particolare, però bisogna capire qual è il concetto di classe. Ehm, dentro il value error posso mettere un flag o un numero da ritornare come errore? Ehm, no, perché ehm, richiede una stringa. Ehm, il, il, il, il costruttore della classe value error, guardate se tutto questo è questo linguaggio da, da programmazione oggetti, richiede una stringa come parametro. Quindi se io voglio mettere un numero, un codice, lo devo mettere sotto forma di stringa però. Quindi str del codice e poi eh, chi riceve l'eccezione ovviamente potrà, eh, potrà estrarre quel valore andando a passificare la stringa. Um, eh, l'overflow, Roberto mi chiede se l'overflow non esiste in Python. No, non abbiamo detto che l'overflow non esiste in Python, abbiamo detto che nei in numeri interi non esiste l'overflow, ma nei numeri in floating point può esistere. Quindi, se tu elevi a potenza numeri float possono andare in overflow in, in Python, mentre invece i numeri interi no, perché usa quante bit servono, quindi li estende in automatico. Ma sui floating point no, quindi può verificarsi l'overflow anche in Python. Eh, quindi, la sintassi è semplicemente questo raise, leggetela come fosse un return: okay? un return di un nome di un'eccezione con eventualmente un messaggio di spiegazione, eh. Qui ci sono alcuni esempi eh, di, di una lettura di un file, quindi qui leggo il nome di un file da un utente con una funzione read file, ipotetica, e che prende il nome del file e mi restituisce i dati. No? E quindi immaginiamo che questa funzione possa eh, generare vari tipi di errori, magari un input output error se il file non, è, non si è riuscito a creare, se un value error, se magari i valori convertiti all'interno del file non erano validi, oppure qui in questo caso runtime error, altri tipi di errori di cui stampo il messaggio. Ecco, Questa è una gestione di errore molto, molto grezza, del tipo chiama una funzione, questa funzione farà tanta roba e dentro non si preoccupa di fare gestione dell'errore lei stessa. E quindi qualunque eccezione si verifichi, la vado a catturare direttamente io nel main. Meglio che niente, tutto sommato, però non è molto più che niente. Eh? Semplicemente esce dal programma con un messaggio piuttosto che col messaggio standard. Diverso è eh, se invece questa gestione degli errori la propago all'interno della funzione. Eh? Eh, con, con, eh, con un try, in questo caso un finally, eh, che ci ricorda di chiudere il file e poi nella funzione di lettura dei dati in cui entro qua dentro, va eh, dove a un certo punto il raise va a controllare se il dato qui non, non, non, non entriamo nel, nel dettaglio di questa funzione, non, non, non mi interessa più di tanto, no? magari faremo sicuramente esercizi in cui ce la costruiamo noi senza andare a leggere una soluzione già fatta, ma va a, contro, va a fare delle conversioni degli int che può generare un value error, read data, allora nel caso in cui questo int genera un value error, non c'è un try su value error, Dentro readData, read data, non c'è un try su value error dentro read file, se torno indietro, c'è nel main e quindi verrà eseguito questo gestore dell'errore per un'eccezione che si verifica dentro la funzione int, che è dentro la funzione read data, che è dentro la funzione read file, che è dentro la funzione main, si propagano così. Oppure in questo caso ho un'eccezione particolare per cui io pensavo che il file fosse finito ma ci sono dei dati in più. Quindi provo a leggere una riga in più rispetto a quella che mi aspettavo e, eh, e eh, mi accorgo che ci sono ancora dati e non dovrebbero esserci. Allora in questo caso genero un errore nuovo. Eh? Mi aspettavo che il file finisse invece non è finito e in questo caso l'ho generato così. Eh, vabbè, questi sono alcuni esempi. Quindi, riassumendo, quando apriamo un file con open o quando facciamo operazioni di input-output è sempre bene controllare l'eccezione IO error e poi in alcuni casi sarà recuperabile se l'eccezione è semplicemente che il file non è trovato e quindi l'utente può cambiare magari il nome del file, oppure in altri casi non è recuperabile ma evitiamo che il programma vada avanti no? su un file che non esiste. E così come quando vogliamo validare l'input dell'utente con convertito con le funzioni int o float, ma anche quando validiamo il contenuto di un file no? con le funzioni int o float, mettiamoci un bel, try, un, un bel blocco try, perché così se troviamo un valore non valido sappiamo almeno o ignorare la riga o, o interrompere l'acquisizione dei dati o interrompere il programma eh, complessivamente. Ok? Eh, dicevo la raise, come dicevamo all'inizio, la gestione della la, la rilevazione degli errori con la raise avremo molto raramente no, necessità di farlo mentre invece la gestione degli errori col try except sì. Ok, questa chiusa questa parentesi molto specifica. Eh, vorrei vedere magari con voi se non ci sono domande, mh, 10 minuti un esercizio un altro esercizio di elaborazione semplice, di un file di testo, soprattutto per magari condividere quello che può essere un processo mentale no? di, di, di, di costruzione di programmi quando abbiamo a che fare con i file. Eh, questi controlli vengono richiesti all'esame, ma normalmente nel testo viene richiesto, viene specificato quale tipo di, eh, di assunzioni possiamo fare, no? Per cui a volte in un testo di esercizio c'è scritto si assuma che i dati contenuti nel file siano, già, siano corretti, quindi non ci siano errori di formato. Allora in quel caso ti stavo dicendo che in un caso reale ovviamente gli errori vanno gestiti, ma nel caso specifico di un esercizio facciamo finta che, che non debbano essere gestiti perché assumiamo che le informazioni già siano corrette. Per semplicità, okay? perché ovviamente visto il tempo limitato che c'è in un esame non si può pensare di... Di, di vedere tutti i casi possibili. Però normalmente viene specificato nel testo che cosa va controllato e che cosa no. Eh, allora, l'esempio è questo. Eh, ci sono due file, che sono quelli che abbiamo già condiviso ieri, area, World Area e World Population, che indicano per ciascuna nazione del mondo, insomma, non so se ci sono proprio tutte, ma una serie di nazioni del mondo, il primo file indica il nome della nazione e l'area, la superficie, in qualche unità di misura, che non è detto che siano chilometri quadrati, potrebbero essere unità di misura imperiali di qualche tipo, e eh, la popolazione in termini di numero di persone. Okay? Assumiamo, nel senso che qualcuno ci ha detto, e diamo per scontato che sia così, che l'ordine in cui compaiono le nazioni nei due file sia lo stesso, in questo caso sia l'ordine alfabetico. Quindi la nazione che troverò alla riga 40 del primo file sarà esattamente la stessa che troverò alla riga 40 del secondo file. E questo mi semplifica di molto la vita, ovviamente. Cosa voglio fare con questi due file? Voglio creare un terzo file che abbia un formato simile, quindi nome della nazione e ehm, numero a fianco, dove questo numero rappresenti la densità di popolazione nel file stesso, nella nazione stessa quindi la densità di popolazione altro non è che popolazione diviso area, diviso superficie solo che la, la superficie e la popolazione sono in due file diversi quindi dovrò leggere questi due file calcolare la densità di popolazione e costruire, stampare in output il file risultante questo è un tipico esercizio um, Qui c'è questa scaletta di sei punti no, che ci possiamo usare per guidare il nostro ragionamento. Okay? Adesso ci concentriamo sul ragionamento perché non ci stiamo in, in nove minuti a fare la soluzione dell'esercizio. No? Però sì, la trovate sia sul libro che la potete poi provare a farla e, e, la, e la condividiamo online. Prima di tutto devo decidere che tipo di elaborazione fare. A seconda del tipo di elaborazione che devo fare, in alcuni casi... Posso elaborare i dati mentre li leggo, leggo una riga, la elaboro, passo la riga successiva dimenticando quella precedente, la elaboro, passo la terza riga dimenticando la seconda, la elaboro e così via. Oppure devo leggere i dati, memorizzarli tutti e poi elaborarli. E questo secondo caso in realtà funziona sempre. Il primo caso invece funziona solo in alcuni casi, dipende da che elaborazione devo fare. Se io non avessi eh, avuto questa ipotesi, e quindi le nazioni nei vari file potevano saltare fuori in ordine qualunque, quando io leggo l'area la dell dell'Afghanistan come prima riga di questo file, non è detto che la popolazione dell'Afghanistan sia nella prima riga, nel secondo file in generale, potrebbe essere nell'ultima. Allora, come faccio a generare l'output? Eh, potrò scrivere la densità di popolazione dell'Afghanistan solo dopo che ho visto la sua area e la sua popolazione. Ma questo potrebbe voler dire che devo aver letto tutto il primo file e tutto il secondo. Eh, se fosse in un ordine casuale, in un ordine non definito. Allora, in quel caso sarei obbligato prima a leggere tutti i file e poi dopo fare i controlli su, fare la divisione, il rapporto per ottenere la densità di eh, nazioni che hanno lo stesso nome in questo caso mi dicono guarda che se tu vai avanti riga per riga prima riga del primo file, prima riga del secondo file fai il conto e costruisci la, la, riga la prima riga dell'output in questo caso posso scegliere di elaborare una riga, stampare l'output e dimenticare la riga quindi dobbiamo innanzitutto capire se l'elaborazione si può fare in una passata sola oppure leggo un file e do, cosa faccio? Lo memorizzo in una lista, una lista di stringhe, una lista di, una lista di liste, in questo caso sono due colonne, quindi potrebbe essere una lista di liste, no? in cui nella prima colonna c'è il nome dell'azione, nazione, nella seconda colonna c'è il numero. E poi una volta che ho queste liste, lavoro con le liste, faccio i calcoli che devo fare e genero il file di uscita. Questa è la seconda casistica. Oppure cerco di far tutto nel ciclo di lettura, di lettura del file stesso. Dipende dai casi. Quindi la prima domanda che mi devo fare, elaboro il file al volo oppure lo leggo, lo memorizzo e poi elaboro i dati che ho letto. A questo punto, vabbè, secondo passaggio molto facile, quali file devo aprire in lettura, quali file devo aprire in scrittura. In questo caso è facile, devo aprire in lettura questi due file. Primo uno e poi l'altro può darsi. Contemporaneamente può darsi, dipende dai casi. Se decidiamo di andare avanti riga per riga, li dovremmo aprire entrambi contemporaneamente, quindi avere file ingresso 1 e file ingresso 2. Se invece leggiamo i dati e poi decidiamo di elaborarli dopo, posso leggere prima il file 1, lo metto da parte, poi il file 2 lo metto da parte, magari con la stessa funzione, visto che hanno lo stesso formato, e poi dopo elaboro. E quindi potrò aprire in, modi diversi, in momenti diversi, ma saranno sempre gli stessi file. Mentre invece apro una volta sola il file di scrittura. I nomi dei file. I nomi dei file sono già predefiniti, allora li metto in una costante nel programma, oppure li chiedo all'utente. No? De decido, di caso in caso, in alcuni casi sarà già specificato qual è il nome del file, in altri casi invece il nome del file deve essere acquisito dall'utente oppure generato, ne so, automaticamente in qualche modo, sulla base dei dati che ho a disposizione. A questo punto so quali sono i nomi dei file, li apro, So come elaborarli e a questo punto passo sul tecnico. Finora questi tre punti sono piani, punti diciamo così, sul piano algoritmico, come imposto il problema. Quando scendo sul, piano, scendo sul piano tecnico mi chiedo come vado a estrarre i dati? La mega stringa che legge tutto, read line, leggo una riga solo per volta col for, eh, leggo un carattere per volta col, eh, col read di 1, come vado a spacchettare i dati? molto spesso conviene lavorare per righe quindi o con un while read line oppure col for dipende nel nostro caso in cui dobbiamo leggere due file in parallelo il for non va tanto bene perché il for itera solo su un file non su due file e poi passo dopo una volta che ho una riga per volta devo riuscire a spacchettare i dati di questa linea in questo esempio è un esempio un po' sfortunato perché ci sono gli spazi qua quindi dovremo fare un po' di lavoro separare il numero dal nome della, della nazione quindi non è banalissimo in questo caso però è un problema di stringhe è un problema in cui ho una riga che rappresenta la, una stringa che rappresenta la singola riga e devo separare i due campi con, una, con un formato che non è sicuramente un formato comodo questo e quindi bisogna andare a cercare lo spazio si risolve questo problema ma lo mettiamo in una funzioncina che magari prende una stringa e restituisce una lista di due elementi il nome e, eh, e il valore estratto eh? allora quella funzione magari è un po' complicata magari un po' contorta perché deve andare a analizzare una stringa ma è in una funzione e la chiamiamo ogni volta che vogliamo estrarre i dati da una linea non mescoliamo i livelli se voi cercate di pensare tutto contemporaneamente vi incasinate, ci incasiniamo tutti quindi il livello di strategia, di algoritmo come faccio a gestire il file il livello di lettura dei dati e il livello di analisi dei dati, quindi spacchettamento, parsificazione della stringa, separazione dei vari campi, sono tre livelli completamente diversi. Conviene partire dall'alto e poi andare verso il basso e soprattutto a livello di, eh, di organizzazione del codice usiamo le funzioni. Ogni funzione fa un pezzettino del lavoro e poi mettiamo tutto insieme, cercando di non confondere le due cose. Perché altrimenti, prima abbiamo fatto degli esercizi molto semplici, però abbiamo già subito visto che per leggere che so, la, la, la, la poesia, la, la filastrocca di Mary e La Pecorella ci servivano come minimo due cicli dati e se volevamo gestire anche l'apostrofo ci serviva un terzo ciclo anidato. Perché lì abbiamo fatto tutto insieme: la lettura del file, lo spacchettamento delle linee, la divisione delle parole, eccetera, eccetera, e la pulizia delle stringhe. Era un esempietto semplice ce lo potevamo permettere. Su esempi più complessi conviene separare in varie funzioni i vari una funzione come c'era nell'esempio che abbiamo visto prima parlando delle eccezioni una funzione che gestisce il ciclo di lettura e un'altra funzione che gestisce l'analisi della singola riga, così ogni funzione quella che analizza la riga non deve sapere nulla sul file riceve una stringa e cerca di dividerla con i criteri migliori la, la funzione che legge il file si occupa solamente di gestire l'inizio, la fine del file eccetera, ma non la conversione dei dati e così via, Quindi, Cerchiamo cioè, veramente sia mentalmente, soprattutto mentalmente, ma anche nella organizzazione dei codici, di, eh, di usare funzioni e separare diciamo così, questi livelli che sono livelli oggettivamente diversi. Non queste sono domande, non, non ce l'ho le risposte. La risposta dipende, nel senso che o in ogni caso specifico la strada da prendere sarà diversa. Magari c'è una strada preferibile rispetto a un'altra, magari ci sono due strade che sono equivalenti, entrambe buone, ciascuno di noi troverà la propria strada, scoprirà la propria strada e non c'è una ricetta che ti permette di dire fai esattamente così. Per quello abbiamo valutato, visto no? e continueremo a vedere negli esercizi, vari modi di fare le cose, proprio per avere degli strumenti che di fronte a un problema nuovo ci permettono di aiutarci, Ah, guarda questo lo possiamo affrontare in questo modo oppure in un modo diverso. Se andate a scorrere le slide successive vi racconta un modo possibile di implementare questi sei passi in questo, questo singolo esercizio, quindi potete provare a farlo, poi confrontiamo le, vaste, le nostre varie soluzioni nei, nei, nei prossimi giorni. Allora, io in chiusura, nell'ultimo minuto, vi ricordo, giovedì il laboratorio per ora, per l'informazione che abbiamo oggi, è ancora totalmente online, nonostante vi sia arrivato un questionario, ma non so esattamente, ma non credo che da adesso a giovedì possano cambiare le cose, ma aspettiamoci di tutto. Eh, però per ora ragioniamo sul laboratorio ancora online, come era le, le, le scorse due settimane, e poi non sappiamo cosa succederà dopo. Eh, la settimana prossima non ci vediamo in modo interattivo sulle lezioni, perché come vi ho eh, già eh, accennato ieri, pubblicheremo tre video, uno di, eh, di esercizi sul laboratorio 8, eh, uno per la chiusura della parte di teoria sulla rappresentazione dei numeri e l'altro per il secondo capitolo di teoria che è quello sull'architettura del calcolatore. Quindi la settimana prossima che c'è la sospensione didattica del 7 e l'8 dicembre eh, ci vediamo in modo asincrono, semplicemente condividendo i video e invece il laboratorio del 10 dicembre, invece è confermato, non è più festa, eh, e, e non sappiamo potrà essere online o potrà essere in presenza come prima a seconda di che cosa deciderà il Politecnico. Quindi è una settimana un po' di imprevisti, un po' diversa dal solito ma nulla ci toglie dal fatto che il laboratorio continua a esserci, continua a proseguire la settimana prossima il laboratorio del 10 sarà sui file ovviamente e, e poi nell'ultima settimana introdurremo l'ultimo argomento del corso che è gli insiemi e i dizionari che si incastrano molto bene con i file, soprattutto con i file in cui c'è un record per ogni riga. Quindi vedremo, non abbiamo fatto tanti esercizi su questi tipi perché, di, di file, perché li vedremo molto meglio la settimana non prossima, perché ci sono le lezioni che saltano, ma quelle successive. Per qualunque altra cosa sapete come raggiungermi, come contattarmi. E adesso che sono le 13.01, vi saluto, vi ringrazio, buon appetito e buon ponte la settimana prossima. Ci vediamo giovedì in laboratorio.